1520. Martin Lutero brucia pubblicamente la bolla papale e xurge domino. 1948. Firmata a Parigi la dichiarazione universale dei diritti umani. 1978. Sadat e Begin insigniti del premio Nobel per la pace. Commenta il fatto del giorno Emanuele Dessì, direttore dell'Unione Sarda. Oggi ci piace parlare di Grazia Deledda, Sarda, unica donna a vincere un premio Nobel per la letteratura.